Salve a tutti, in questo video vi parlerò di come aggiornare un attributo in funzione del nome del layer sto parlando di vettori e quello che vedete qua in questa parte dello schermo, qua nella TOC questi qua sono tutti i layer che ho caricato, sono tutti layer vettoriali possono essere di tipo poligono, di tipo linea o di tipo punto e un'altra cosa che vi faccio notare è il nome del layer. Il nome del layer è un po' particolare. Il nome del layer ha un senso, ok? Come ho scritto qua, vi farò vedere come aggiornare un attributo, ok? In funzione del nome del layer, ovvero, vi faccio vedere, andiamo dentro una qualsiasi tabella attributi. ne prendo una a caso, apro la tabella attributi, vedete qua, i nomi degli attributi, la maggior parte dei nomi degli attributi, anche questi hanno una logica okay? A sta per attributo 0 01 02 04, eccetera, eccetera. Ora vi spiego qual è la logica che lega questi nomi degli attributi con il nome del layer, ho, ho creato questa piccola mh, leggenda per capirci bene. Se notate, il nome dei layer inizia tutto per st st sta per strato xx quindi è il numero de strato, dello strato, poi c'è te che è il tema, seguito da y, y sono altri due numeri, poi c'è cl che è la classe, quindi zz, poi abc, abc può essere, nella ehm, la parte finale del nome del layer, come ho detto può essere plg sta per poligono, arc sta per eh, linea e poi c'è pts sta per punto. Okay? Quindi sotto il nome del layer che devo aggiornare ha questa logica a per attributo poi c'è xx, y zz. Z. Come vedete le xx sono uguali a quelle, vedete, questo è il nome del layer. Quindi i primi due, le prime due cifre di ogni attributo sono le prime due cifre del nome del layer. Okay? E così via: y, y z, z. Ok, quindi c'è questo legame qua. Eh, Scusate un attimo. Quindi c'è questo legame, quindi rosso queste due cifre con queste due cifre, queste yps con queste qua e ZZ con questo qua. Quindi c'è questo legame. Ok? Quindi si può sfruttare questo in modo tale che possa andare ad aggiornare. Allora, questo lavoro mh, lo potrei fare manualmente, quindi in questo caso sono circa 16 layer, Cosa dovrei fare manualmente? Per ognuna dovrei andare sul primo, selezionarlo, avviare il calcolatore di campi, andare su aggiorna, andare a scegliere tra tutti questi attributi qual è, normalmente quello che termina con 95, ok? E qua scrivere, io voglio tutto aggiornato eh, col, eh, con il testo 2021, ok? Indifferentemente. Quell'attributo se c'è... Eh, deve essere popolato con tutto 2021 e quindi quindi l'aggiornamento 2021 ok ed ho fatto ripeto se fossero solo queste va bene ma immaginate di averne centinaia o migliaia di questi layer e non è una cosa che inventate è vero è un caso che è realmente accaduto di conseguenza vediamo come aggiornare quindi come ho scritto qua aggiornare un attributo in funzione del nome del layer ok allora questo processo si dovrebbe fare col calcolatore di campi ma il calcolatore di campi ci permette di fare c'è cioè questo qua un'operazione per volta io la voglio automatizzare questa operazione per automatizzarla posso utilizzare il calcolatore di campi che si trova nella nostra cassetta degli strumenti di processing vado appunto a cercare calcolatore di campi calcolatore di campi, eccolo qua eccolo qua, come vedete è molto simile al calcolatore normale che io cedo attraverso il pallottoliere solo che questo c'ha una piccola ma fondamentale differenza o meglio, una delle tante, tante. Eh, la principale differenza è che eh, il calcolatore di campi avviato da Processing non ha la possibilità di andare in aggiornamento non posso aggiornare quel campo. Ma ripeto, siccome devo aggiornare, eh, o meglio, sì, devo aggiornare sempre con lo stesso valore che sarebbe 20-21, ho scritto qua, tutti, devo aggiornare con questo numero. Di conseguenza non mi interessa che non posso andare in aggiornamento, vado direttamente in sovrascrittura. Lo sovrascrivo quel campo, ok? E questo ci permette di fare QGIS. Quindi io da qua dovrei andare a scegliere qual è il, il layer, qua dovrei scrivere ogni volta qual è il campo, qua ogni volta qual è il tipo e così via. Vediamo come automatizzarlo. Per automatizzarlo c'è cioè qua sotto, vedete, bottoncino qua sotto, esegui come processo in serie. Ci clicco sopra e cambia l'interfaccia. Ora sì che qua posso agire. Posso definire una sola riga e poi gli dico, fammela la stessa per tutte, ok? E quindi, prima cosa cosa faccio? Vado a caricare tutti i miei layer, cioè tutti questi qua, li posso caricare subito. Quindi da qua, gli dico riempi verso il basso, ok? Quindi per adesso sono in riempimento verso il basso, poi, sempre da qua, gli vado a dire seleziona da layer aperti, cioè questi qua vedete, mi compaiono qua, seleziona tutto, ok? Ora QGIS li sta analizzando, ora li carica tutti, uno, uno, vedete, uno sotto l'altro, vedete qua, SSPL, qua, eh? poi c'è quello 02 e così via. Passo al secondo, nome del campo, come vi ho detto, il nome del campo deve seguire quella regola, Di, deve iniziare con l'A, poi XX, ZZ alla fine 95, per fare questo, lo ricostruisco io, Tramite un'espressione e quindi l'espressione che a me serve è questa: l'ho già creata, la metto direttamente qua, quindi la copio dai miei appunti. Quindi vado qua, riempimento verso il basso e poi gli dico calcola espressione. Quindi espressione è questa qua. Se andate a vedere, vedete qua ci sono le. Mh, sto utilizzando oh, le espressioni regolari, quindi eh, trovo e sostituisce praticamente. Input significa che deve puntare a questa colonna quindi il layer d'ingresso quindi prima su questo, poi su questo e così via input e questa qua è la stringa, il pattern che mi permette di ricreare, se vedete qua sotto il nome della colonna il nome dell'attributo che è, ripeto, in funzione dell'input ma l'input è il layer, il nome del layer ok? quindi gli dico ok e lui l'ha inserito qua se andiamo a scorrere qua vedete che va variando sempre Ok, seconda cosa che devo cambiare è il tipo di campo. Il tipo di campo, abbiamo detto adesso una stringa, riempie verso il basso, deve essere di 20, riempie verso il basso, ehm, precisione non mi interessa, qua dentro, come ho detto poco fa, deve essere sempre 20, 21, ok, da qua gli dico sempre riempi verso il basso, e andiamo nell'ultima colonna, che è questo qua, che gli devo dire dove lo deve salvare, perché purtroppo, ripeto, non posso andare in aggiornamento, e di conseguenza vado in sovrascrittura, o meglio, creo un nuovo layer, eh, per ognuno di questo creo un nuovo layer, lo chiamo allo stesso modo, ma per chiamarlo allo stesso modo, devo utilizzare, oltre a chiamarlo a questo, allo stesso nome, quindi riempie verso il basso, espressione, devo mettere, tutto quello che mi serve per memorizzarlo, allora, la prima parte è dove, la cartella dove la voglio memorizzata, quindi è OGR, text eccetera eccetera, poi lo unisco con, sempre con quel regex perché deve prendere l'input, l'input in questo caso vedete ha questa forma così, QGIS aggiunge al nome del layer tutto, tutto un codice per renderlo univoco, questo qua lo vado a togliere, per toglierlo devo scrivere questo regex così. E alla fine aggiungo punto SHP, perché mi interessa che sia un SHP. E qua sotto c'è ricostruito il percorso. ok Fatto ciò, gli dico ok. Controllo se ha modificato tutti. Ok, sono tutti variabili. Va benissimo. Fatto ciò, questo potrei salvare. Potrei dire salvalo. Lo, lo salvo da qualche parte. Io già l'ho salvato qua. E ora da qua lo avvio. Gli dico di caricarlo. Carica il risultato, esegui, e lui vedete, pam, me lo fa tutti, naturalmente questo di colore eh, arancione mi sta dicendo il nome del layer, questo qua esiste, verrà sostituito, ok? Come ho detto poco fa, andiamo in sovrascrittura, non in aggiornamento, ok, chiudi, e lui l'ha caricato qua, vedete qua il gruppo, e questo qua, andiamo a vedere, se l'ha modificato, F6 apre la tabella attributi, vedete qua, 21, 21, 21, 21, vado in un altro qualsiasi, non so questo, F6, questa è vuota, non so quello puntuale, è vuoto pure, eh, questo qua, ecco qua, siamo qua, 21, 21, 21, vedete, la potenza di QGIS è veramente incredibile, ciao!